Buongiorno amore Buona colazione con la tua solita Nutella stamattina Settevi scottate Nutella? Chi c'è? Ah cosa stai guardando? Quale video è? Quello in cui prepariamo lo zaino per andare a scuola? Eh? E tu hai messo il telefono a Vanessa? Ah no! Con le amiche di Vanessa Ah ok ok Non Ah va bene allora Non mangiare troppo perché tra un'ora dobbiamo essere al ristorante ok? Ecco. Bimbe sì. Dai andiamo a mangiare eh, sì. E poi quando si torna qualcuno deve studiare storia come al solito la Vediamo tra le due chi fa la faccia brutta Andiamo <ride> Vanessa Finalmente un piatto di pasta come si deve. Vedi sì, di mangiarlo tutto? Sì. sì. E tu cosa mangi? Le orecchie a terra, come sono? Sono buon, buonissime. Mangialo tutto, se lo mangi tutto esci da qua che sei altissima. Proviamo? Hours later. Cosa c'è amore? Cosa c'è? Cosa c'è perché piangi? Che c'è amore? Ti fa male lo stomaco? Eh? Sì. Hai mangiato troppo prima? No, no. non mi sembra. Ti viene voglio Ma come ti viene da vomitare, Vanessa? Non avevi niente prima. Ma perché, Monica? Ma non lo so, prima siamo andati fuori a pranzo, non mi sembrava stesse male. A te aveva detto qualcosa? Io parlavo con le mie amiche, adesso sta male. Adesso le preparo una camomilla e vediamo se ne passa. Tu stai giocando col gatto? Sì, ho visto che le lanci il rotolo. Le ha fatte già mi piace. Tu stai bene? Finito. Tu stai mm. bene? Mm. Perché io domani devo andare assolutamente a Milano con papà per una visita. E Non io posso, non posso assolutamente. Insieme. A casa a scuola! Ancora. E lei non può stare assolutamente a casa. Speriamo che non abbia la febbre. Dopo mm. gliela misuriamo. Vale sei calda fammi vedere fammi sentire non riesco a capire se sei un po' calda però scusa quello che non capisco è questo siamo stati fuori a pranzo e mi faceva male che cosa? lo stomaco sì. lo stomaco ti sì, faceva male io anche mare. quando respiravo mi faceva mi pulsava la vuoi una camomilla? te sì, la faccio mi te la preparo riposarmi. Amore, vuoi riposarti? Però finiamo insieme i compiti di matematica. Magari aspettiamo mm. un'oretta. Eh? Beviamo la camomilla, nel frattempo? tempo? No, stai calma, amore. Stai tranquilla, mm. dai. Eh? voglio prendere una ciotola perché si amica. No, vabbè, c'è il bagno qua vicino. Dai, eh, speriamo che non prendi, muoviti che, più. Vedi che ti la ciotola dell'anno scorso. Eh, ma non c'è qua, amore. L'acqua calda. Eh? Però, eh? Da vomitare, ascolta, facciamo una cosa. Tu fai di bere quella soluzione che ti fa passare la nausea? Proviamo così, magari ti fa bene. Scusa un secondo, Anastasia. Magari ti fa bene anche allo stomaco. Proviamo, prova. Se proprio non la tieni, la vomiti, eh? Dai, proviamo, dai, prova. L Acqua calda, la borsa con l'acqua calda, brava! Sai dov'è? Sì. L'hai vista? Dai, amore, brava! ti fa male lo stomaco? Eh, Anastasia sì. ha avuto una brillante idea quella della borsa dell'acqua calda. Ascoltami ma la camomilla te la preparo? Sì, Dai. però voglio riposarmi. Vuoi riposarti un'oretta? Però poi le finiamo i eh, compiti tanto che resta ancora solo le città. Anche? A posto siamo. Mamma mia Vanessa io domani non posso stare assolutamente a casa eh? Mm. Lo sai? brava amore bravissima adesso la riempiamo di acqua calda e gliela mettiamo sul pancino a Vanessa mm -hmm. ok? Ho preso proprio la tazza di Vanessa che brava bravissima infatti guarda è la torta di Vanessa ma guarda sei molto carina eh? e gentile lo sai ti stai comportando proprio bene se hai voglia di mettere anche un po' d'acqua e poi la mettiamo nel microonde eh? l'acqua calda l'acqua te la facciamo diventare calda nel microonde poi le mettiamo la bustina di camomilla eh, Va bene amore, bellissima. Una volta l'ho trovato dentro quel passoggio qua, non dove avevo chi <ride> la mette I cucchiaini no! no? Togli il cucchiaino o te mettiamo nel microonde? Eh, semplice pure quello e poi quando Vanessa lo prende è bollente così brucia la mano. Mm. Dai. Ti aiuto? Apro io, apro io E tu? Ce la fai? Ci arrivi? Bravissima. Cosa vuoi fare? Schiaccia una volta questo pulsante sotto, Quattro. giù, Quattro. giù, vai, anzi, ancora una volta, amore. Bravissima, sei una sorellina perfetta, tu, amore <ride> mio. Brava, quando Vanessa ne... non è malata, ancora volte ti chiedevo, però quando Vanessa è malata, io la aiuto sempre perché è la mia sorellina. Brava, amore, Come... cosa c'è? Cosa c'è? Mi è venuto adesso... Un trampo? Mi è venuto adesso un po' Mi è venuto un male Allo stomaco? Oh, yeah. Cosa c'è? Ma ti fa tanto male lo stomaco? Ma Io subito Vanessa subito. ma non è che dobbiamo andare in pronto soccorso adesso? Adesso no, ti metto la borsa dell'acqua calda sulla pancia Se non ti passa me lo dici no. che ti porto al pronto soccorso Cosa può essere? Un po' di influenza Potrebbe essere gastroenterite Sai cosa ti do anche adesso? I fermenti lattici Che magari è un po' di gastroenterite Ma la calatiera ce l'hai? Sì ce l'hai? andiamo a riempirla oh, dai mi, mi tagli il la devo fare io amore perché devo aprire il rubinetto dell'acqua e farla diventare bollente ok? ok amore pronta la tisana? anzi la camomilla mettiamo anche lo zuccherino sei proprio bravina eh amore uno solo eh così va bene va bene mettine un altro e poi basta l'altro non era pieno vero? Dai, adesso metti dentro la bustina, altrimenti diventa fredda l'acqua e non si scioglie più. Bravo. Adesso aspettiamo che agisce. Nel frattempo sai cosa possiamo fare? Possiamo portare la borsa dell'acqua calda a lavare. Devi lasciarla lì. Se la portiamo? Eh, tieni. Tieni amore, che è pronta anche la borsa dell'acqua calda. Adesso te la metto... No, amore, è chiusa, col tappo. Mettitela sul pancino tra... Un minuto ti portiamo anche la tisana Ti senti un pochino meglio? Cos'è che ti fa ancora male il pancino? Mia... Allora adesso ti do anche i fermenti a Un minuto Vane, portiamo anche la tisana Ok? E la mamma? Certo Grazie Ani? Che? Eh? Non stai disegnando sui quaderni di Vanessa, vero? No, lo ah, sei un po'. Ok sei questo Ok, andiamo a vedere come sta? Uh -huh. Vado io? Eh, tu lo risci... Sai cosa devi fare? Un bel disegno per la tua sorellina, ok? Uh, che è malata. Faccio. Um, o faccio. 4 E poi faccio qualcosa di più belle. Che, che cos'è quello? Un burro cacao. Tu <ride> sì, cosa ridogliato? Ora? Arriviamo a me. Emanuele. la prendo. Dai, aiutala, prendi la borsa. Mettila sul tavolo, amore, sei troppo pesante. Ce la fai, amore? Aiutala, amore, che tua sorella non riesce neanche più a muoversi. Ti fa male lo stomaco? Ti fa ancora tanto male? la bocca dello stomaco lì hai preso freddo secondo me ieri sera siamo usciti ancora a cena siete andati fuori a giocare ti avevo detto di non andare dopo ho mangiato ho non è vero Sì, che è vero non dire che non è vero Sì, ma, cioè, oggi anche siete andati fuori in giardino a giocare in, no. in quel cortile come va tesorino? un po' meglio con questo tè? con questa camomilla? mi viene un po' che non buttare vabbè non ci pensare dai eh mi Dai riposati un pochino E io adesso mi cambio Poi vengo un pochino vicino a te Però mi prometti che più tardi finiamo i compiti sì. Eh va bene Dai riposati un pochino così magari ti riprendi Va bene Cos'hai fatto amore una sorpresa a tua sorella Che carina! Ma sei una Cos'è la bacchetta La, la penna Guarda che penna non sei un amore Ani cos'è? È un burro cacao sì. Buono! Ha ricopiato l'albero! Poi c'è l'ultima cosa che dopo... no. vado a fare altri regalini questo Posso Certo! Qual è l'ultimo regalino? Ha ricopiato il burro cacao? Sì, praticamente ha ricopiato questo con questo. E la penna con la penna. Così due penne, così due budacacacai. Mamma mia, alla scorta. Aspetta, sì, cioè, di quanto devo andare a fare le bigliettine da qua. Wow. Va bene. Stai un pochino meglio? Che dici? No. Eh, mamma. No. Come no? No, va bene. Adesso ci guardiamo un bel film e ci sì, vediamo. fa il cuore mi pulsa qui e poi lo stomaco. Adesso vado a prenderti i fermenti. Cosa hai sì. fatto, amore? Sì, ma questo per vanessa ok? e per questo da anastasia che carina perché che è perché sono degli unicorni Fatto. ma amore è così da anastasia ok? l'unicorno e l'arcobaleno vuol dire che tutto andrà bene questo scotch <ride> Ecco a cosa serviva, tutto lo scotch che mi hai chiesto. Okay. Questo è bello, Questo. Bellissimo per i tuoi capelli. Bellissimo. Queste due. Cosa sono? Due personaggi. Miraculous. Ah, le Miraculous. si sì, hai ragione. Le Miraculous, basta. Le Miraculous, basta. Ladybug. Ladybug. Ladybug. Ok. Ladybug. Vediamo. un mm. Purigello serviva. Wow per la scuola Per matematica Perché prima che tu stessi male Stavamo facendo matematica L'ho fatta io anche. E sì. questi? Yeah, la verità non ti entra No Amore no, eh. un braccialetto mm, Però La verità non gli entra Non gli entra però il pensiero è bellissimo Sei stata gentilissima e sei stata carinissima Invece ci sono altre cose appunto. Ancora? L'orologio wow Guarda. Chissà che sia la volta buona che Vanessa lo mette L'orologio vero? Questo, dentro wow. ti puoi mettere le monete, ti metti tutte le monete, il portamonete dei popit. brava Anastasia, carina, ascoltatemi, adesso sai cosa devi fare Vane? Ti devi prendere questo, lo bevi tutto tutto, agitalo un po' e boh, lo apri, riesci ad aprirlo? Sì. Forte forte, bravissima, lo, lo bevi perché questi sono fermenti e ti fanno bene al pancino. Adesso io... Vai, non avere tutto, paura. Io invece di tiro tutto in Vado mamma. Sì. Finito. Dai. Pronto. Tutto Sì, giusto. amore, vai in un sorso, non ci pensare. A tappa il nasino, bravissimo. Eh, ce l'ho già tappato Boh, allora perfetto. Uh -huh. Buono? Non sono male, eh? Vabbè, Come non sa è. Di erba. Non sa di erba. <ride> Come sa di erba? Adesso ci guardiamo un film e ci rilassiamo un'oretta, ok? Ani? Tu lo guardi un film con noi? Uh -huh. Hai voglia? Uh -huh. Sei ancora vestita dal pranzo di oggi eh? Quando è che ti cambi? Dopo no. Dopo Allora scegliamo un bel film e ci vediamo dopo Io. Posso. Sperando che Vanessa stia bene Later. Allora amore come stai? Stai meglio? Eh no Adesso però ascoltami Abbiamo guardato un film eh, Hai mangiato? Adesso devi fare i compiti Comunque sono le 9 domani si va a scuola Mi piace, ragazzi? Sono oh, stupende, ma quante pelle colorate hai? Tante. Ne abbiamo anche di più. Sì. Ok Vane, purtroppo dobbiamo finire matematica, poi se domani non starai bene un altro discorso però... Matematica da finire, lo sai, perché in ogni caso. Sì, ma dobbiamo studiare. Matematica. Dobbiamo studiare una pagina, dai, sarà facilissimo, ma devi finire gli esercizi più che altro, ok? Sì. Dai, ci vediamo dopo. Non andiamo a dormire. Non Fammi aiuti. sentire se hai la febbre. Sì, ti aiuto. Aia la testa. No, non hai la febbre, non mi sembra. Poi la misuriamo, va bene? Allora, ti sei un pochino ripresa, vero? Stiamo preparando lo zaino, hai Però studiato. Ma cosa male adesso? La schiena. qua Vabbè, domani mattina vediamo sta Però quanto mi sta più facendo? Che è passato? Qua chissà perché. Uh, domani mattina vediamo come stai. Comunque... E se stai male prenderemo provvedimenti. Speriamo di no. Abbiamo studiato, abbiamo fatto tutti i compiti. Sono le 10 di sera è tardissimo. E allora, dobbiamo andare a dormire. Ehi allora ragazzi, iscrivetevi al canale. Ciao. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella e lasciate il poligone in su. Ciao.